Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao ciao! Tante guri! Tante guri! A mia mamma! Tante guri! Tante guri! Tante Tante guri! Tante guri!